Presidente, ci oggi a discutere del documento di economia e finanza regionale eh, che sappiamo benissimo non è una novità essere la riproposizione tutti gli anni dello stesso documento eh, uguale o comunque molto simile eh, un documento che traccia evidentemente la linea politica e programmatica del mandato di questa maggioranza su cui eh, come minoranza abbiamo, non abbiamo tanti margini per intervenire eh, e per non fare un discorso, o un dibattito autoreferenziale abbiamo in qualche modo preferito eh, concentrarci su quei temi e su quegli argomenti su cui come, come minoranza avevamo degli spazi eh, per poter fare le nostre proposte, proprio perché eh, crediamo che ehm, a fianco delle critiche insomma, vadano comunque accompagnate delle proposte. E, eh, questo è il ragionamento che abbiamo voluto fare sul DEFR di quest'anno e quindi abbiamo eh, depositato degli emendamenti su questo documento e su temi che noi riteniamo importanti e che riguardano in particolar modo le eh, società partecipate. Ehm, intanto eh, il primo eh, che voglio portare all'attenzione di quest'aula riguarda un argomento che abbiamo trattato anche in un incontro che si è tenuto ieri sera al quartiere Navile un tema non nuovo per questa assemblea e che riguarda l'inquinamento acustico dell'aeroporto Marconi di Bologna quindi eh, stiamo parlando appunto delle, della società aeroporto ehm, è un problema che secondo noi va affrontato come abbiamo già avuto modo di dire eh, da questa regione attraverso uno strumento proprio eh, della regione Emilia Romagna faccio riferimento all'Iresa, la tassa sull'inquinamento acustico che si basa sul principio di chi inquina paga un principio che noi vogliamo sostenere, un principio eh, sacrosanto ovviamente questa non è la soluzione ma è uno strumento a cui sicuramente va affiancato un percorso di dialogo all'interno della commissione aeroportuale dove è presente anche la regione eh, in cui naturalmente l'obiettivo deve essere quello di far decollare gli aerei, ce lo siamo detti tante volte in direzione Bargellino per non gravare eh, sui, re, sui residenti quello sicuramente deve essere l'obiettivo, però è un obiettivo a lungo termine a lungo termine nel senso che eh, il dibattito ovviamente e la concertazione non, è, eh, non prevede tempi brevi Nell'immediato eh, c'è questo strumento che è l'Iresa, che è uno strumento che la Regione deve applicare perché è previsto dalla normativa, purtroppo ha avuto un iter, diciamo così, un po' sfortunato, non starò qui a, ripercorre, a ripercorrere l'iter di, di questa legge che improvvisamente a un certo punto si è, è stata congelata, anche su, sulle, sulle sollecitazioni di ASA Aeroporti, parliamo quindi di Confindustria, eh, però siamo arrivati a un punto in cui gli interessi dei privati sono stati tutelati, quelli dei cittadini no. Allora è giunto il momento, secondo me, di invece dare le, una risposta a chi lamenta questi problemi di, inquin di inquinamento acustico. Eh, devo dire che dall'inizio, quando abbiamo posto il tema, ehm, siamo passati da un no a priori, All'ultimo question time che ho fatto, in cui una minima apertura sicuramente c'è stata. Temo però che a fianco di questa apertura, dove mi si diceva che eh, sarebbero stati fatti degli approfondimenti tecnici, mi veniva anche detto che questo tributo c'era la volontà di metterlo in capo alla città metropolitana. Eh, io spero che non si vada avanti in questa opzione, perché metterlo in capo alla città metropolitana significa, eh, o temo che potrebbe significare andare in qualche modo a ricevere questo tributo per andare a ripianare i debiti della città metropolitana. Ricordo che il sindaco del comune di Bologna si è unisci con la proposta di tassare i passeggeri con 2 euro per appunto con questa, questo tipo di finalità. Una proposta secondo me è folle, però non vorrei che eh, applicando di resa e lasciandone capo alla città metropolitana eh, l'obiettivo fosse quello, quando invece c'è bisogno di, ovviamente di tutelare i residenti impattati dall'inquinamento acustico eh, dell'aeroporto. Eh, io lo voglio dire in maniera chiara, eh, siamo arrivati al punto in cui serve la volontà politica di voler affrontare questo argomento. Eh, se c'è qualche burocrate, la dico così, che eh, diciamo, ha delle resistenze rispetto a un'applicazione di un tributo che sicuramente è un tributo eh, che viene applicato per la prima volta in questa regione, eh, probabilmente l'iter, siccome dovrà essere l'aeroporto a recepirlo, richiede eh, qualche accorgimento tecnico in più o qualche approfondimento tecnico in più, però questo non deve essere una giustificazione per non applicare l'eresa e eh, ribadisco serve la volontà in questo momento per limare certe resistenze e lavorare perché venga data tostena ma soprattutto vengano date delle risposte anche nell'immediato perché adesso... L'abbiamo detto tante volte, ci sono dei bambini impattati, ci sono due scuole, ci sono degli infissi che andrebbero, tra virgolette, riammodernati e sostituiti e questa, questo tributo proprio della regione serve proprio a questo ed è paradossale che in una regione che sia riscoperta autonomista da un anno a questa parte eh, faccia di tutto per avere materie di competenza nazionale e non applichi un tributo di esclusiva competenza eh, regionale. Per questo dico che eh, l'emendamento che in commissione il collega Parola aveva presentato in cui eh, ci si concentra solamente sull'aeroporto Marconi, in cui si dice che deve riservare grande attenzione alla tutela della salute, è eh, insomma, un, un contentino diciamo così. L'aeroporto si deve far garante e ripeto, il dialogo all'interno della Commissione Aeroportuale deve comunque andare avanti, ma le due cose, Iresa e Commissione Aeroportuale con ENAC ed ENAV, devono andare di pari passo. Poi siamo intervenuti su un'altra questione che riguarda FER e che riguarda in particolar modo le linee di FER gestite da TIPER. C'è un problema eh, particolarmente critico che riguarda la linea Reggio, Reggio Emilia-Guastalla, eh, dico particolarmente critico per non dire di peggio perché ehm, le sollecitazioni che ci arrivano anche dal comitato che si sta occupando de, delle problematiche della linea è un bollettino di guerra, è un bollettino di guerra. ci sono carrozze che sono di 40 anni fa, passaggi a livello che, che eh, non si chiudono, un in ultimo, eh, proprio un passaggio a livello che non si è chiuso a inizio settembre, soppressione di treni, ritardi continui e una stazione, quella di Bagnoli in Pianco, che è una vergogna. Io ho qui le foto, mi dispiace che non ci sia l'assessore Domini, ma eh, neve che non viene spalata, guano di piccione eh, su, sul marciapiede, guano di piccione ovunque, sulle macchinette obliteratrici, acqua, che eh, si infiltra dappertutto, un tetto che deve essere sistemato è ancora lì e nessuno fa niente, eh, ascensori per i portatori di disabilità che non funzionano, eh, un tetto scoperchiato, i monitor eh, che dovrebbero elencare i treni che non funzionano, acqua di nuovo, eh, che si infiltra dappertutto io eh, queste foto le volevo lasciare all'assessore Donini o al sottosegretario Manghi visto che è anche presidente della provincia mi dispiace che non ci siano in qualche modo spero che qualcuno gli faccia avere l'informazione e come emendamento noi chiediamo almeno vista questa situazione particolarmente critica, che ci si faccia carico del problema, ma allo stesso tempo si prevedano eh, sicuramente un'attuazione di un puntuale sistema di monitoraggio dei ritardi, ma anche un meccanismo di rimborsi per i disagi che i pendolari devono subire eh, costantemente. E poi c'è un altro tema che eh, ci preme particolarmente evidenziare, eh, e che riguarda mh, Aster, eh, faccio un inciso, l'avevo già detto in sede di eh, riorganizzazione delle società partecipate eh, e quindi faccio un attimo un passo indietro, eh, bene che tutta questa discussione rientri dentro al DEFRE però come ho già avuto modo di dire in quella sede purtroppo non è secondo noi lo strumento idoneo per affrontare in maniera approfondita le, tutte le nostre società eh, partecipate, noi vorremmo incidere molto di più, ma soprattutto avere anche molte più informazioni su che, sulle attività che vengono svolte da queste società partecipate e infilare, infilarle dentro al DEF va bene fino a un certo punto, ma quello che noi chiediamo è che si faccia una discussione autonoma da, rispetto alle 400 rotte pagine del documento di economia e finanza. Per quanto riguarda Aster, che si occupa di sviluppo eh, tecnologico e innov innovazione delle imprese, anche tramite un finanziamento regionale per progetti eh, di interesse strategico, ci preme che all'interno de delle finalità di questa società venga introdotta anche eh, una collaborazione eh, e un approfondimento rispetto a una nuova tecnologia che sta avvenendo avanti, che è quella della blockchain, eh, che è ehm, questo registro informatico, eh, che è sostanzialmente la principale forma di disintermediazione ed è uno strumento rivoluzionario. Eh, su questo il governo sta già lavorando ed ha aderito alla partnership europea sulla blockchain, eravamo ancora uno dei pochi paesi che era rimasto fuori da questo tavolo, rischiando tra l'altro di perdere dei finanziamenti destinati allo sviluppo di questa tecnologia, una tecnologia che ha eh, interessanti sbocchi uno su tutti è quello della tutela dei made in Italy, della tracciabilità, della lotta alla contraffazione. Su questo il Mise eh, si sta già muovendo, come dicevo, ha attivato un gruppo di lavoro dedicato. Allora, quello che noi vorremmo è eh, che non si perda questa opportunità, che non si rimanga indietro su questa tecnologia, dietro cui c'è molto interesse, c'è tantissimo fermento anche nella nostra regione, e Aster ci sembra il soggetto ideale per promuovere occasioni di confronto con il mondo della ricerca, il mondo dell'impresa, le istituzioni, l'università, affinché appunto si, come dire, si promuova lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale legato all'innovazione della blockchain. Poi c'è un altro tema eh, che riguarda sempre una nostra partecipata, ed è eh, TIPER ehm, abbiamo visto l'emendamento anche qui del collega Paruolo depositato, presentato eh, in commissione e eh, che riguardava l'entrata di TIPER nel mercato obbligazionario sicuramente anche se siamo intervenuti su questa vicenda è un punto questo che non ci è sfuggito eh, in commissione su questo tema sono state fatte delle domande a cui eh, sono seguite delle risposte a mio avviso eh, evasive e non convincenti. Questa decisione di entrare nel mercato obbligazionario è stata una decisione presa in fretta e furia e eh, che a mi avviso tra l'altro presenta dei profili di illegittimità. Quello che è certo però è che eh, tutta questa fretta ha consentito a Tiper di non rientrare negli obblighi del decreto legislativo 175... La devo ricordare perché ha già superato di due minuti il tempo di disposizione. È, è, quindi... è stato concesso anche più minuti ad altri, cerco di concludere. Con questo emendamento ehm, chiediamo, siccome eh, vorremmo essere assicurati sul fatto che tutta questa fretta, l'obiettivo di questa fretta non sia... Eh, quello di sfuggire ai vincoli previsti dal decreto legislativo 175, allora chiediamo che eh, si impegni TIPER a rispettarli, perché l'emendamento che è stato presentato dal, dal collega Paruolo anche qui è un contentino che non obbliga a nessuno. Da questo punto di vista noi invece chiediamo che si rientri dentro questi parametri che riguardano un esempio a caso, i tetti degli stipendi degli amministratori, ma anche il reclutamento del personale attraverso metodi di selezione pubblica. Infine concludo, ehm, un tema che noi abbiamo sottolineato. Un te che, eh, che chi ha superato, ha superato di un minuto e mezzo, lei ha già superato di tre minuti. Finisco. È il tema della. No, giusto per. Eh, per rispetto dei colleghi e dei tempi. Concludo velocemente. È il tema della trasparenza, un tema che abbiamo sollevato diverse volte. Chiediamo che nelle partecipate, che a seguito anche della riorganizzazione, sono diventati dei superpoli eh, e delle superaziende, anche qui si mantenga il livello di trasparenza. Eh, che è garantito anche a livello regionale, sappiamo benissimo che eh, da qualche anno a questa parte vengono pubblicate delibere dei, dei e eh, insomma atti anche dei dirigenti. Chiediamo che questa trasparenza tra virgolette, e facilità di accesso alle, alle informazioni venga garantita anche dalle società partecipate. Grazie.